Eccoci, eh, mi avete richiesto più volte questa, questa diretta perché i post sembravano non bastassero con le informazioni scritte, anche se in maniera dettagliata, e così dopo averci pensato un po', ho deciso di invitare qui in diretta eh, Facebook la mia amica avvocato eh, Miranda, eh, specializzata proprio nella gestazione marchi e Brevetti. Ci faremo una bella chiacchierata come... Come fanno solitamente due professionisti che trattano più o meno la stessa materia, io la tratto un po' più da neofita rispetto a lei che è molto più addentrata lavora per la Fiammenghi Fiammenghi che da, oltre cent da quasi cent'anni fa questo, questo mestiere. E, e, e parleremo proprio dei vantaggi che si possono uh, ricavare eh, dalla registrazione per esempio di un marchio e invece dagli svantaggi, dalle penalizzazioni che possono esserci per un marchio che non viene registrato e non viene preso proprio in considerazione eh, e, non mi dilungo oltre, la, la faccio entrare, la facciamo entrare così inizieremo a parlare direttamente con lei Ciao, ciao Massimo, ciao, buongiorno, grazie per avermi buongiorno. invitato. È un piacere, sono... davvero un piacere. Sai che sono rilassatissima, vero? <ride> Ah, devi stare tranquillo, è una chiacchierata come, come ce ne siamo fatte tante tra di noi, quindi è una chiacchierata tra, tra professionisti tra un di un argomento che poi tra l'altro tu padroneggi con maestria. E, eh, ti faccio proprio, proprio la prima domanda, no? eh, mm. beh, Perché bisogna registrare un marchio? Cioè così, subito sì, così, a bruciapelo. Innanzitutto, scusami, scusami, innanzitutto fai una breve presentazione perché io non ho... ho non l'ho fatta, ho fatto giusto un accenno perché volevo lasciarla a te. Beh, io mi, mi diverto in questo campo da quasi vent'anni, quindi da vent'anni gestiamo con la Fiamminghi, Fiamminghi che come dicevi tra un paio d'anni saranno cento anni che sul mercato che si occupa esclusivamente di proprietà industriale, quindi registrazione, tutela dei marchi, brevetti eh, in tutto il mondo. E... Quando mi chiedi in realtà i motivi, eh, i vantaggi della registrazione di marchio, di solito, quando me lo chiede anche un cliente, io parto dai svantaggi, perché ehm, è... Quello, secondo me, è quello che l'imprenditore non riesce a cogliere è la, la perdita degli investimenti fatti fino a quel momento. Quindi, compromettere gli investimenti è la conseguenza maggiore della mancanza di registrare un marchio. Ora... Ehm, tu lavori tanto con, con i ristoranti e credo che una delle sfide più importanti per un ristorante è proprio quella di costituirsi e costruirsi una reputazione sul mercato. Perché, soprattutto per i ristoranti, è fondamentale eh, avere una clientela che riconosca la qualità. Dei pro, del proprio servizio, la qualità del proprio della, di tutto quello che fa parte della realtà di un ristorante. E che cosa succede? E se io non registro il marchio del mio ristorante, metto la mia insegna, faccio i miei menu, e ho i miei volantini. Poi oggi c'è la pagina Facebook e poi c'è la pagina LinkedIn. E poi sponsorizzo il marchio e poi investo in, con l'agenzia di comunicazione. E tutti questi investimenti, io su che cosa li faccio? Li faccio su una parola, su una parola che ovviamente non può definirsi marchio perché anche se in Italia esiste il marchio di fatto, ma qui entrerei in una, eh, in una mh, eh, come dire, in, insomma, quanto tempo mi hai detto? Solo mezz'ora, vero? Più o meno, quindi no, è meglio non no. addentarci. No. <ride> però, però ecco, tutti questi investimenti vengono fatti su una parola, una parola di cui non sappiamo se abbiamo effettivamente il diritto ad utilizzare. Perché Cosa Perché succede? Cosa succede? Se, se io registrassi un marchio eh, e dopo averci lavorato tanto eh, qualcuno bussa alla mia porta e mi dice devi toglierlo perché l'ho registrato io, anche se, se magari è nato dopo di me, può accadere una cosa del genere? Può cioè, accadere una cosa del genere? Io apro un'attività, allora. ti faccio un esempio: apro un ristorante, uh -huh. apro la mia pizzeria, eh, gli do un marchio, gli do un nome alla pizzeria, ci lavoro per due o tre anni. Dopo due o tre anni qualcuno bussa alla mia porta e magari quattro mesi prima ha aperto un una pizzeria o un ristorante con lo stesso nome, e eh, però lui l'ha registrato. È stato furbo e l'ha registrato. Può, anche se io l'ho registrato quattro anni prima, obbligarmi a togliere il marchio? Se tu l'hai registrato quattro anni prima, quindi non è un marchio di fatto, no. non è soltanto utilizzato, ma registrato. Allora... No, no, io lo, no, no, no, ascolta, io l'ho uh -huh. aperto la pizzeria, non ho registrato uh -huh. il marchio, l'ho solo okay, utilizzato, okay, okay. Okay, okay. dopo quattro mesi, dopo quatt tre anni, quattro anni, arriva qualcuno, okay. registra il marchio, molto più giovane di me, perché l'ha aperto l'attività magari da due o tre mesi, ma mi obbliga a togliere il marchio. Io sono obbligato a toglierlo... Ah paradossalmente potrebbe obbligarti a non utilizzare più quell'insegna. Ci sono ovviamente delle condizioni, quali possono essere l'eventuale notorietà che nel frattempo il tuo marchio della tua pizzeria ha assunto in, in, questo, in questo periodo. Però paradossalmente tutto il tuo lavoro potrebbe andare in fumo perché chi ha registrato il marchio potrebbe chiederti di, non dover, di cambiare l'insegna. Mi è capitato pochissimo tempo fa, è arrivato un pizzaiolo con una bella lettera di diffida perché, perché non aveva registrato il suo marchio e un terzo ovviamente l'aveva fatto. Prima di lui, parliamo di circa due anni di lavoro, e lui ha dovuto cambiare l'insegna, bruciare volantini, chiudere la pagina Facebook, chiudere il sito, e tutte queste attività sicuramente sono certa, e tu mi potrai appoggiare in questo, che ha avuto un costo maggiore rispetto a quello di registrare un marchio. Sì, perché Altra bisogna... Cosa Bisogna ricominciare da zero, scusa. Eh, assolutamente per... sì. Quando, quando assolutamente succedono queste sì. cose bisogna ricostruire tutto da zero: tutto, tutto, assolutamente Stavi sì. Assolutamente sì. Eh, che comunque, prima di depositare il marchio. Quello che è sempre consigliabile è quello di uh, verificare che quella parola, scelta per il proprio marchio, sia effettivamente libera. Anche, um, a volte anche quando il marchio è costituito dal nome e cognome Massimo Sacco, ristorante, bellissimo, potrebbe essere un bellissimo pensaci, potrebbe essere un bellissimo marchio per un ristorante, ma non è detto che non ci sia già qualcun altro che ha avuto la stessa idea, che aveva il tuo stesso nome. Potrebbe essere, perché no? E l'ha registrato come marchio. Quindi attenzione, anche quando pensiamo che il nome e cognome sia, appunto, essendo il mio nome e cognome, io posso utilizzarlo come marchio, potrebbe anche questo essere assolutamente inibito dalla registrazione di un terzo, ostacolato dalla registrazione di un altro, prima di noi. Anche quando addirittura si trova il, il dominio libero. Non è detto che il dominio libero equivale a marchio libero. No, infatti. Perché? Molto spesso un terzo può aver registrato il marchio e non essere online. Non è detto che, è vero che in questo periodo particolare oramai ci si è trasferiti tutti su internet, però non è detto assolutamente che un, uh, un dominio libero equivale ad un marchio libero. Quindi attenzione, anche prima di registrare, io dico sempre prima di andare anche dall'agenzia di comunicazione, perché anche quello è un investimento, prima di andare all'agenzia di comunicazione o quando l'agenzia di comunicazione ha semplicemente individuato la parola che vi piace e io dico di, di fare un piccolo passaggio da un professionista nel settore e verificare che quel nome scelto prima di iniziare tutta la campagna pubblicitaria di comunicazione in merito, eh, di verificare che quella parola scelta sia effettivamente libera. Esiste la possibilità di farlo, esiste la possibilità di farlo attraverso delle ricerche di anteriorità, esistono delle società che sono leader mondiali in questa attività e che ci possono dare un buon riscontro in merito e quindi. Abbassare notevolmente il rischio che poi un domani qualcuno possa in qualche modo uh, crearmi o anche aprire un contenzioso e, e tutto questo sempre in vista di evitare um, rischi di trovarsi a, appunto a vanificare tutto quello che si è fatto fino a quel momento. Ok, allora abbiamo, abbiamo capito perché bisogna che un marchio va registrato e perché bisogna registrarlo con tutto quello che ne consegue, eccetera, eccetera. Ma come si registra un marchio? E io ovviamente lo so, ma lo chiedo a te che, che magari è, che sei più pertinenti. Tu sei bravissimo. <ride> ma è facilissimo, venite da noi e registriamo il marchio. No, sto scherzando. In realtà, in realtà, eh, non è difficile registrare un marchio L'importante è arrivare al pensiero di registrare il marchio e non mi risponde, anzi, non, non, quando tu proponi questa cosa, se qualcuno ti risponde, ah ma quando diventerò famoso lo farò, tu spiegagli che un marchio di sole tasse costa in Italia 177 euro per dieci anni, dieci anni dal deposito, insomma è una cifra che immagino che qualsiasi eh, imprenditore si possa permettere, poi di... non faccio… Parliamo di 17 euro l'anno grosso modo. Cioè, se sbagliamo. Sì. Ci sono gli onorari dello studio legale che eh, segue la pratica, ma anche lì parliamo di centinaia di euro. Poi dipende un po', ma non parliamo assolutamente di cifre così impegnative. E quindi, primo passo, eh, esame e verifica di anteriorità. Verifichiamo che il marchio per la nostra categoria sia valido, può essere registrato come tale. E poi passiamo alla registrazione. La registrazione italiana, come ti dicevo, il costo delle sole tasse sono 177 euro, se passiamo ad un livello un po' più alto e andiamo in Europa, anche lì le tasse sono di circa 850 euro. E però per tutti i 27 paesi del, dell'Unione Europea quindi anche in questo caso sempre per 10 anni tutti i marchi mh, hanno una validità di circa 10 anni dal deposito qualcuno dalla registrazione in qualche paese ma comunque la media è 10 anni e, mh, altra cosa importantissima che in questi 20 anni spesso mi sono sentita richiedere è, è io voglio registrare il marchio Risto Pub Ristorante Risto Pizza Risto... no No, no, sono parole. però, però, cui... aspetta, però aspetta, aspetta, uh -huh. aspetta, aspetta. Uh -huh. Non spoilerare perché oh, allora. questa era una domanda che volevo farti dopo. Ah, okay? eh, eh, ti ho eh, detto, te detto farti... mettiamoci d'accordo sulle domande. <ride> no, in realtà volevo farti, te la faccio subito. La differenza okay. tra un marchio forte e un marchio debole, poi parliamo della differenza della registrazione dei marchi, perché uh -huh. fondamentalmente ne esistono due tipi, no? quello figurativo e quello letterario. Però facciamo, mettiamo subito in chiaro una cosa, perché stiamo, viaggio, stiamo andando per Steppe e mi piace molto questa cosa. E, andiamo su quello che stavi dicendo tu, un marchio forte e un marchio debole. Innanzitutto perché marchio forte e perché marchio debole? Allora, un marchio forte è un marchio privo di alcuna attinenza concettuale con i prodotti e i servizi che va a contraddistinguere. Un marchio forte è sicuramente Rolex. Un marchio forte può essere una mela, che contraddistingue un computer. Qualcuno ci ha pensato qualche anno fa, è stato illuminato è illuminante, e illuminante, però quella stessa mela non può essere utilizzata per contraddistinguere il prodotto mela. Questo appunto, come stavo dicendo prima, eh, non possono essere registrati come marchi eh, quei segni che sono descrittivi del prodotto o servizio che si va a contraddistinguere. Quindi, tornando al tuo ristorante, io non, tu non potrai registrare la parola ristorante perché ovviamente nessuno può avere una privativa su una parola di uso, di uso comune per quel determinato servizio, ovviamente. Così come non possono essere utilizzati termini descrittivi per il deposito di un marchio, quindi non potrò utilizzare, non potrò depositare, registrare come marchio la parola dolce per dei biscotti, perché i biscotti sono dolci. E ancora non posso utilizzare delle parole mh, decettive, ora nel campo della ristorazione forse è un po' più difficile, però io non posso utilizzare la parola, per esempio il marchio Cotonella, il marchio Cotonella che mh, contraddistingueva dei prodotti di carta è stato dichiarato nullo perché? Perché cotone fa presumere al consumatore che quel prodotto è fatto di cotone e invece era carta, quindi anche tutte queste... Esatto, ingannevole per il consumatore, esattamente, decettivo. Quindi, tutte queste, tutte queste piccole accortenze fanno sì che io possa andare a creare un marchio forte. Il marchio forte per antonomasca, scusate, ma è quello che mi piace di più è il marchio sasso per l'olio. Ma il marchio sasso per l'olio, un, un oggetto, un, il nome di un oggetto comune che viene utilizzato per l'olio, che tra l'altro invece dovrebbe essere, dovrebbe avere come significato no? una cosa leggera, un, un, un prodotto digeribile, e invece hanno utilizzato il marchio sasso, quello è un marchio... Anziché più, anziché, anziché più, ma... No, poteva essere più male. Esatto. Io nella <ride> ma però, però aspetta, sono... eh, che quella aspetta. scusami, ma quella oh. è, è stata una bellissima scelta. Chiama eh, una scelta romantica che si è trasformata in un'intuizione di marketing, non male, perché era il nome della donna di cui si era innamorato. Il titolare okay. dell'azienda, molto carino. Ma ah, stiamo facendo pubblicità occulta? No, no, no stiamo semplicemente no, okay. disquisendo in maniera tecnica <ride> su alcuni aspetti, utilizzando delle parole, <ride> mettiamola così. Okay. E no, quando mi capita di parlare di marchi, per esempio, un, esempio, una, una cosa, un paragone che uso eh, per rimanere nell'ambiente della ristorazione sono i nomi di due noti fast food, eh, dove uno in realtà ha come nome il cognome dei fondatori, l'altro invece nel nome ha anche il prodotto e quindi uno è un marchio forte ma perché all'interno del nome non c'è un richiamo specifico al prodotto, l'altro eh, eh, è ehm, fondamentalmente un marchio più debole almeno rispetto all'altro, perché all'interno del nome ha il prodotto, ha una una uh, stretta eh, de eh, definizione del nome e del prodotto che poi vanno a vendere. Quindi abbiamo fatto, la abbiamo fatto capire la differenza tra un marchio forte e un marchio debole. E adesso invece ti chiederei di, di, di specificare, perché ti ho interrotta, eh, che, che tipi di marchi si possono registrare, perché anche qui si apre un altro panorama. Oramai cioè, stiamo, stiamo cercando di abbattere delle barriere... Che si va, si va oltre perché, mh, insomma, nei nostri manuali, insomma, su quelli su cui ho studiato io, quantomeno, eh, i marchi. Possono essere depositati marchi denominativi, esclusivamente denominativi, quindi massimo sacco. Oppure possiamo depositare un marchio costituito esclusivamente da un simbolo grafico che deve essere il quanto più di fantasia possibile, torniamo sempre allo, st allo stesso discorso. La fantasia deve essere alla base del deposito di un marchio. E, oppure possiamo depositare un marchio composto dalla parola Massimo Sacco e dal disegnino di fantasia che hai scelto. Anche lì una, una cosa che mi, preme, che mi preme dire sempre per evitare i famosi rischi e quindi evitare di mh, compromettere gli, gli eventuali investimenti che si intende fare, quando si decide anche di affiancare al proprio no, al proprio marchio, un logo, un marchietto, un disegno, attenzione anche lì a scaricarli da internet, attenzione anche laddove acquistate questo loghetto, perché a volte uno acquista i loghetti su queste piattaforme e il fatto di pagare fa presumere di poterne essere il titolare, invece molto spesso quello che si acquista è soltanto una licenza ad utilizzare quel loghetto, quindi significa che altre 10, 100, 1000 persone potrebbero utilizzare lo stesso, lo stesso loghetto, quindi a volte potete scaricarlo, ma modificatelo a vostro piacimento, rendetelo unico e rendetelo vostro. Questo okay. è il suggerimento. Oh, ti faccio una, ricetta, eh, una, una domanda perché spesso mi viene chiesta, no? È possibile, <ride> è possibile registrare una ricetta? Io ovviamente conosco già la risposta perché ci siamo confrontati diverse volte, però siccome è una domanda che spesso mi viene eh, posta, eh, magari è giusto eh, chiarirla questa, questo aspetto. È possibile registrare una ricetta o brevettare in questo caso una ricetta? Beh, guarda, anche qui mh, ci sono teorie discordanti e un po' dipende dal tipo di ricetta. Quello che è importante capire è che dalla ricetta deve venire fuori un prodotto comunque nuovo, un prodotto che non esiste, che non, non è mai esistito e mai nessuno ha pensato di mettere insieme. Quindi se io dico latte e farina... Mh. Deve, venire, deve essere tale per cui il prodotto che, che si intende poi ehm, brevettare, quindi la ricetta e dal, dalla quale deve venire fuori un prodotto, deve essere comunque innovativa. Certo, no, diciamo che possiamo dire che per esempio l'innovazione deve essere o eh, nella cottura o nella conservazione, ma in questo caso non... Re, non... Non, non registro il brevetto della ricetta ma proprio dell'innovazione o della cottura o della conservazione quindi diciamo che è impropria una cosa che si può fare invece come consiglio lo possiamo dare per dare una parvenza di protezione alla ricetta è pubblicare un libro di ricette in questo caso avremo la, cop la, la, la copertura del copyright del, ma non posso impedire science. a qualcun altro esatto non posso impedire a qualcun altro di utilizzarlo da quel momento in poi esatto. io non, ne ho la paternità ma è limitato a quello. E intanto salutiamo Roberto che ci scrive: interessante, vedi, è pubblicato qui. Eh, ciao Roberto, Roberto ha un ristorante eh, a Manchester, quindi in, in Inghilterra. Eh, e anche. Anche in Inghilterra, Roberto, guarda che vale la stessa, ed è, valgono le stesse identiche, identiche regole. Quindi il marchio tra l'altro è territoriale, quindi una volta depositato, cioè deve essere depositato laddove viene utilizzato. E mentre prima, fino a gennaio, l'Inghilterra era tra i nostri 27 28 paesi dell'Unione Europea, da gennaio ovviamente è necessario fare un deposito nazionale in Inghilterra. Ok, Ehm come, come si registra un marchio? Eh, già ho detto, dovete venire da noi, non scherzo, <ride> e... ovviamente anch'io e... consiglio di venire da voi, <ride> anche perché ad un prezzo irrisorio sì. si ottiene anche un anno di, di, di controllo. No? Di... Questo è, è sicuramente un passaggio, anche questo molto importante, Hai toccato forse l'aspetto più importante per cui andare da uno studio di proprietà industriale in Italia, devo dire, per fortuna ce ne sono tanti che sono veramente eh, degli ottimi studi e degli ottimi professionisti. E, mh, il monitoraggio, come ti ho detto prima, la, la, una, la fase, una fase molto importante per il deposito del marchio è la ricerca di anteriorità, quindi una volta che abbiamo stabilito che non c'è nessuno che, che ha utilizzato, che ha già registrato quella parola che io voglio utilizzare come marchio, procedo alla al deposito del marchio. Quindi sia che la faccio presso uno studio di proprietà industriale, sia che lo faccio direttamente alla Camera di Commercio, sia che lo faccio online in particolare per quanto riguarda il marchio europeo, E una volta depositato il marchio, c'è una parte molto importante anche questa sconosciuta ai molti ma anche ad imprenditori illuminati eh, è quella del monitoraggio del marchio il marchio deve essere tutelato Così come viene mh, tutelato un qualsiasi bene di proprietà dell'imprenditore. Quindi, eh, noi, in particolare, ecco, ripeto, come tanti altri studi, eh, mettono sotto sorveglianza il marchio. Il marchio viene messo sotto sorveglianza e periodicamente viene fatta una ricerca per verificare che nessuno abbia depositato un marchio identico simile al mio eh, per gli stessi, ovviamente per gli stessi prodotti. Questo ci permette di agire immediatamente qualora eh, nei confronti appunto di terzi che stanno depositando un marchio identico o simile al mio mi permette di fare questa operazione quasi immediatamente quindi immaginati una trattativa con un potenziale concorrente, contraffattore o quello che vuoi e fatta ad un mese dal deposito piuttosto che poi una trattativa fatta dopo 3-4 anni quindi quando in realtà ci si scontra poi sul mercato quindi diventa anche tutto molto molto più complicato e molto più difficile. Non ti sento più? Roberto ci scrive, interessante dicevo, <ride> Roberto ci scrive, ulteriori informazioni sono sempre benvenute. Eh, Roberto, faccio una domanda specifica, saremo felici di rispondere, soprattutto Miranda sarà felice di rispondere, io al massimo posso posso arricchire con qualche parola per fare quello forte, quello simpatico, diciamo, ma l'esperta <ride> è lei. E quali sono ehm, gli errori che si, che si devono evitare registrando un marchio? Beh, guarda, l'errore maggiore è quello di depositare una parola di uso generico, quindi un marchio debole, perché poi è difficile tutelarlo, un marchio debole, e poi tipo, stare molto attenti, tipo pizza giovane, No, tipo sì, pizza. pizza. La pizza, ovviamente, è una parola di cui nessuno può avere la, la, la privativa. Giovanni, ne possiamo discutere. <ride> e poi un'altra cosa importante è la classificazione ora è, è molto importante centrare esattamente i prodotti e i servizi che si vanno a, a tutelare mh, per esempio nella, mh, nella, nel caso dei, dei ristoranti sicuramente la classe 43 è la classe di riferimento ma a volte è bene guardarsi anche un attimo mh, capire un attimo dove si vuole andare perché al momento del deposito avere eh, la lungimiranza di guardare un attimino più oltre ci permette di sfruttare al meglio l'investimento che sto facendo, ossia oggi io deposito il marchio e abbiamo detto che di tasse in una classe sono 177 euro, una classe aggiuntiva costa, attenzione tenetevi forte, ben 34 euro e sempre per 10 anni, e quindi io dico sempre al momento del deposito fermiamoci un attimo, pensiamo a quello che può essere il passo successivo potrei fare dei corsi di cucina per esempio, potrebbe essere interessante quindi aggiungiamola alla classe dei corsi di cucina e, e così allarghiamo un po' la nostra, la, nostra, la nostra protezione anche a quelli che possono essere definiti dei servizi affini quindi ecco, questi due, questi due elementi sono molto importanti al momento del deposito. Da, interessante, direi che eh, sto immaginando tutti quelli che hanno visto, stanno vedendo la diretta, quelli che la vedranno poi, perché la, la, questa diretta resterà sulla mia pagina, sul mio profilo per, per tutto il tempo, e immagino quelli che vedranno la diretta e avranno magari il nome nell'insegna, pizzeria o pizza da Giovanni o pizza... O, o, o pizza buona, queste cose, questi nomi così che sono di per sé deboli. Assolutamente no? sì, assolutamente uh, okay. sì. Quindi pensa, pensa loro che so, entreranno nel panico. Eh, pe... Quali e... sono oh, i vantaggi? Oh. Sì, sì, sì, sì, sì. sì no, C'era? Ma... Ecco, allora fai la domanda bomba, non, non vorrei no, no, no, toglierti. No, C'era? <ride> C'era? C'era? No, no, no, no. c'era questa cosa che, che ci tenevo a dire quando, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti ehm, il rischio, un rischio molto molto alto nel non registrare e tutelare il nome del proprio ristorante sta nel fatto che se, come abbiamo detto all'inizio no, una delle sfide maggiori per un ristorante è quello di costruirsi una reputazione sul mercato quindi immaginate voi che il ristorante che ha, si è costruito la sua reputazione di essere un ristorante dove si mangia bene quindi avere una determinata clientela, ma non tutela il suo brand, il suo marchio. Dopo un annetto, sei mesi, un altro ristorante registra lo stesso identico marchio e ha assolutamente diritto ad utilizzarlo perché l'ha registrato. Ma la cucina del secondo ristorante è una cucina che ha dei prodotti assolutamente scadenti Immaginate, o immagina tu che dovrai parlare con i ristoratori, il danno di immagine che può subire il, il ristoratore numero uno, il ristoratore che per primo ha utilizzato questo marchio. È un danno di immagine e di reputazione, perché ovviamente il, cl il cliente si confonde, e trova due ristoranti con lo stesso nome, è ovvio che immagina che sia dello stesso, dello stesso ristoratore, quindi è inevitabile fare l'associazione ed, ed è inevitabile che il primo ristoratore che aveva comunque una buona reputazione possa vedere anche qui vanificati tutti gli sforzi fatti. Guarda, è successa una cosa del genere proprio a me. Mm, ecco. fa anni fa ho seguito un ristorante, non faccio nomi per correttezza, ma è, è successo un episodio che ha eh, inquinato in maniera importante la web reputation. Questo ristorante è passato nel giro di breve tempo da, da recensioni positive a recensioni molto negative, ma c'era un altro ristorante con lo stesso nome nella stessa città. Anche lui, fino a che non ha trasmesso a, ai social che... Eh, sono deputati a raccogliere le testimonianze degli avventori, quindi dei clienti, fino a quando non ha comunicato, guardate che io non c'entro nulla, sono un'altra sì. cosa, perché tutti e due avevano un nome molto simile, c'era qualcosa che gli differiva, eh, finché non ha comunicato anche lui ha, parato, ha dovuto subire il colpo eh, di, questo, di questo attacco mediatico. Quindi Sicuramente eh, proteggersi, proteggere il nome, protegge il proprio business. Quello che si dimentica spesso è che eh, dietro a un investimento ci sono tanti interessi, no? e quindi basta poco per vederli sfumare e non bisogna trascurare nulla. Il marchio è quella cosa che mette al riparo l'investimento, cioè non investire mai in un locale che non ha un marchio registrato, per esempio. Eh, Beh, il marchio è quell'asset che comunque ehm, contribuisce ad aumentare il valore dell'azienda, tieni conto che se non hai il marchio registrato, con il marchio registrato puoi addirittura chiedere dei... Mh, Puoi addirittura chiedere dei finanziamenti a degli istituti bancari oppure con il marchio registrato si può dare il marchio registrato. Si può dare in licenza può essere la base per un contratto di franchising. Il marchio registrato può essere ceduto, eh, può servire per richiedere un, marchio, un, un sequestro in dogana con il marchio. Di fatto, quest, tutte queste attività non possono essere fatte quindi anche proprio per sfruttare il valore che ha il marchio in sé è importantissima questa, questa procedura che in molti ignorano non proprio ignorano spero non per una questione puramente economica visto i costi ma proprio perché è una materia che viene molto spesso ignorata oppure a volte banalmente si pensa che è una materia che afferisce soltanto alle grandi aziende e quindi ci si mette al di sotto e si evita di trattarla no, no. Io sono andato oltre, quindi ti do questa chicca perché magari la puoi implementare. Eh, per vale. esempio nel, nel, nel, nei ristoranti dove intervengo, eh, siccome non si può proteggere una ricetta, non posso brevettare una ricetta, allora la brandizzo, gli do un nome, lavoro sul posizionamento di quella ricetta, quindi sul nome, affinché nessun altro la possa fare. Quella ricetta da quel momento in poi, fatta in quel particolare modo, con quell'ingrediente particolare, eccetera, eccetera, da quel momento in poi ha un riconoscimento. Eh, riconoscimento specifico. Ti sei bloccata? O oh Miranda, ti ho perso, quindi mi faccio eh, la parte finale di questa, di questa diretta da sola, finché Miranda non ritornerà ad essere dei nostri, Avevo un paio di domande ancora da fare, eh, però per esempio sì, questo è uno strumento che, che utilizzo, quindi aspetto che lei rientri eh, in diretta con noi, altrimenti ci, eh, ci saluteremo, spero che riesca a rientrare anche per i saluti per i saluti finali. Eh, sì, per esempio, abbiamo parlato del fatto che non si possa brevettare una ricetta, a meno che non c'è un'innovazione, non possiamo dimostrare che non c'è nessun altro attentato, ha, ha, ha realizzato qualcosa del genere. Eh, grazie. Bello benvenuta nella diretta. <ride> sì, ti stavo dicendo, non È so se tu. sei arrivata. Non so se sei arrivata ad ascoltare quello che stavo dicendo, un, una, una, un escamotage che io utilizzo per proteggere le ricette, quelle, soprattutto quelle specifiche e che eh, rappresentano il locale, quindi quello che il locale ha, non, non può proprio togliere perché ormai ha, i clienti sono fidelizzati per quella ricetta, allora in quel caso la brandizziamo, cioè gli diamo un nome, registriamo il, marchio, il nome e facciamo una posizione, no ma lavoriamo anche su un posizionamento specifico e a parte solo per quella ricetta in questo modo leghiamo la ricetta fatta in un determinato modo a quel nome e quel nome è brandizzato quindi in mi qualche mi modo cerco, ho trovato queste scamotage perché proprio non si può brevettare, no? Proprio perché il costo eh, è irrisorio è, è, è irrisorio, parliamo di 500 euro per 10 anni veramente irrisorio ma in questo modo ho protetto una, una cosa e... Abbiamo parlato degli errori, abbiamo detto un sacco di roba in mezz'ora, eh, veramente tanta, tanta cosa. Eh, io non so. Voi volete. Se vuoi, se io sono ancora. <ride> <ride> sì, Potremmo parlarne per, per ore, per ore, per ore. E, appunto, ho ho in vent'anni di, di, di esperienza ho tant tanti casi. E quello che mi sento di dire, è quello che un po' io dico, cerco sempre soltanto. Di sensibilizzare gli imprenditori e chi pressi a questa materia. Quindi attenzione, perché effettivamente, per, per soltanto per questo piccolo marchio, questo piccolo, questo piccolo passaggio si possono vedere andare in fumo veramente tanti soldi e tanti investimenti. Ed è un peccato. Sì, eh, aggiunge qualcos'altro rispetto, per esempio, al valore di avere un marchio registrato. Cosa. Quale vantaggio può darmi l'avere un marchio registrato, oltre a quello della protezione? Per esempio, posso fare un lavoro sul, eh, sull'autorità, su, su crearci un posizionamento autorevole di quel marchio, no? eh, per Questa esempio, è tutta la, la parte che... Che compete poi alla comunicazione, ovviamente, esatto. quindi nel momento in cui hai il marchio tutelato, allora a quel punto, e come mi ha detto un mio amico l'altro giorno, ha detto tu praticamente liberi dai rischi l'impresa. Effettivamente sì. eh, ha ragione, perché, perché io in questo modo cosa facciamo? Tutelando il marchio tu sei sicuro di poter investire in comunicazione, creare tutta l'autorità che vuoi attorno a quel marchio, sapendo comunque che stai lavorando su una tua proprietà, perché il marchio è un asset intangibile, come abbiamo detto prima, ma comunque contribuisce ad aumentare il valore dell'azienda. Quindi sì, è importantissimo. Sì, assolutamente, sono d'accordo con te, si può mettere nello stato patrimoniale addirittura il marchio o i marchi. Assolutamente quindi... sì, vanno a bilancio certo, si possono certo. dare in licenza e i costi, la, la società ovviamente si scarica tutti i costi, anche questo. Parlate con il vostro commercialista in merito e sicuramente vi illuminerà anche su questa. Molto spesso alcuni soggetti intestano il marchio a persona fisica per poi uh, concederlo in licenza e avere le royalty. Mi stai rubando il mestiere, perché anche questa oh, cosa capito, è una cosa che è, certo. <ride> te Ho te l'ho detto, dammi le domande prima, non hai voluto. Sì, ah, no, ma è l'oggetto, in realtà è l'oggetto di, <ride> di questa diretta, oltre a far capire quanto è importante avere il marchio registrato, ma lo si può utilizzare, si può utilizzare il marchio eh, proprio, eh, proprio per avere... Un rientro, un ritorno, no? Eh, la situazione adesso è un po' complessa. Però comunque ci sono, per esempio, le pizzerie che stanno lavorando tanto. Eh, io gli sto facendo spiegare, gli sto facendo capire attraverso dei post come fare per aumentare il margine di contribuzione lordo. E una volta ottenuto un margine di contribuzione lordo più ampio rispetto a quello che attualmente hanno, senza acquisire un solo cliente lavorando sui costi, cosa che chi mi segue ha già letto nei post in maniera totalmente libera perché sono ancora adesso disponibili, una volta fatto questo come faccio a prendere quei soldi e farli arrivare per esempio a me persona fisica? Non si può fare, non si possono distrarre soldi dalla società perché sono due enti fiscali completamente differenti per lo Stato, in Italia abbiamo la doppia imposizione, quindi io sono una persona fisica, la mia società un SRL, in quel caso è un altro soggetto fiscale, differente per lo Stato. Un modo che si può utilizzare è proprio quello dei marchi, quindi io eh, registro un brevetto, un marchio a persona fisica, quindi a massimo sacco, che poi attraverso un normale contratto eh, d'affitto lo cedo alla massimo sacco SRL, che pagherà, mi pagherà le royalty. Eh, un esempio che facevo in un posto, eh, un, un locale su cui ha lavorato, lui riusciva a farsi dare dalla sua azienda solo per la registrazione dei marchi 650 euro al mese, tutti i mesi, quindi un bel vantaggio da aggiungere poi allo stipendio e ad altre cose. Stavamo lavorando proprio sui, sui piatti cavalli di battaglia, cioè quei piatti che rappresentavano il locale, per, far, per percorrere lo stesso caso. In quel caso invece avevamo studiato eh, proprio perché avevano un gestionale che lo permetteva di farlo diventare variabile, cioè quindi una percentuale per ogni piatto venduto. Quindi l'accordo era presente. differente addirittura, no? Quindi posso lavorare, mi permette di avere dei diversi margini di intervento e comunque per lo Stato è tutto regolare, è tutto, è tutto normale in questo caso. E... Eh, Tralascio i discorsi legati, eh, legati al nero, che non sarebbe neanche opportuno farlo. Ma questo è un, per esempio un sistema per evitare di fare nero. A, a, a Roberto ci scrive, eh? bellissimo. Io Roberto, non siamo ce la no, io lo vedo, te lo scrivo. Guarda, lo metto al video perché così è bellissimo. In caso di ulteriori informazioni ti chiamo, ti indirizzerò a Miranda, Roberto, e invece Ezio, che è un altro, un altro amico, registrerò il mio marchio, finalmente siamo riusciti a convincere questo. persona, quindi c'è già, è già piace. un grande... Il mio ruolo grande... a studio è quello di, di terrorizzare i clienti, terrorizzarli al punto di dire va bene, va bene, lo registro, lo registro, giuro. Roberto invece sempre, Roberto scrive, mio figlio sta per creare una terza attività con nome Bridge Bakery con buoni contatti per altri ancora. Ok, va bene, quindi se, se ne hai bisogno noi siamo qui Roberto, eh, anche in Inghilterra va bene. Sì, credo che ci siamo detti tutto, eh, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se mi contatteranno, io intanto ho scritto, eh, ho messo a video il, il sito della, eh, della Fiamminghi Fiamminghi. Qualsiasi ulteriore no, informazione. Dimmi, scusa. Non sono nati proprio ieri, no? diciamo che non sono nati proprio ieri a No, no, no, no ci hanno, hanno, hanno qualche anno, tra diciamo, qualche anno diciamo. facciamo. Abbiamo detto all'inizio, sono quasi 100 anni di, di, di storia, gestito tra l'altro da, sempre dalla stessa famiglia, quindi siamo la terza generazione, e, e da, forse da quasi 60 anni siamo, siamo, sono, io da un po' meno, e, non so, spero che si noti che è un po' meno di 100 anni, e, um, siamo sempre allo stesso, abbiamo lo studio sempre allo stesso indirizzo, io a volte dico questa cosa può mettere un po' d'ansia, però in realtà è sicuramente il sinonimo di sicurezza, di affidabilità che i clienti hanno trovato. Spero che continueranno. Sicuramente eh, il livello di professionalità che ho trovato io incontrando te è veramente alto rispetto agli standard che solitamente incontro. Sei, tro anche... sei troppo buono tu. No, no, no, no non è vero. Anche, la, anche il livello di la generosità con cui mi dai le informazioni spesso e volentieri. Io ho, ho lavorato molto con i marchi, però alcuni passaggi ancora mi sfuggono e quindi se non ci fossi tu sarebbe davvero difficile poter proseguire. Quindi eh, io direi che possiamo chiudere qui. Se ci dovessero essere richieste di, eh, di informazioni, eccetera, o te le giro direttamente e se vedo che sono tante, magari più la organizzeremo un'altra diretta, ma non vediamo nei dettagli. Okay? Sono a tua Intanto, disposizione. Ti ringrazio di cuore per aver accettato Grazie questa diretta. Speriamo Grazie di aver fatto luce e, e chiarezza per tutti quelli che ci hanno ascoltato e quelli che ascolteranno. In qualsiasi caso, fiammenghi, fiammenghi e potete andare, troverete Miranda ad accogliervi. Ciao <ride> a tutti, ciao Miranda, grazie ancora. <ride> ciao, grazie, grazie a tutti, ciao.